Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un solo money glitch ragazzi, un glitch dei soldi da fare da soli ed è anche facilissimo quindi vi consiglio di affrettarvi a farlo perché non penso durerà molto però magari se, durimo, se dura molto buon per voi che almeno potete fare qualche soldo allora per fare questo glitch avete bisogno di una base operativa avete bisogno di un bunker un com e all'interno del com al terzo slot dovete avere il deposito veicolo personale e ci deve stare una LG retrocast ma come avete appena visto quindi entrate nel com e tirate fuori la vostra LG retrocast e la lasciate all'interno del bunker come ho appena fatto io dopodiché se volete o diventate CEO oppure prendete un'auto di strada ragazzi e andate alla vostra base operativa io qui chiamo un veicolo del ceo insomma mi raccomando non chiamate veicoli personalizzati perché altrimenti il bug si annullerà quindi a questo punto prendiamo l'elicottero e ci dirigiamo alla nostra base operativa ragazzi lo farò vedere per ben due volte quindi avrete opportunità di poterlo capire allora una volta arrivati alla vostra base operativa nella vostra base operativa dovete avere tante lg rh8 gratuite quanti cloni volete fare cioè se volete fare 7 cloni dovete avere 7 lg se volete fare 20 cloni dovete comprare 20 lg per capirci in questo glitch non servono targhe personalizzate quindi non ne avete assolutamente bisogno perché le auto prenderanno le targhe eh, diciamo delle LGRH8 che andremo a sacrificare quindi passiamo allo step successivo ragazzi una volta che siete nella vostra base operativa l'unica cosa che dovete fare è prendere una LGRH8 salirci sopra e accelerare mentre stiamo accelerando dobbiamo premere la freccia in alto ma adesso andiamo a vedere meglio quindi ci siamo sopra acceleriamo freccia in alto quasi immediatamente dovremo uscire fuori dalla base operativa con il telefonino alzato ragazzi e senza auto se questo accade vuol dire che il glitch sta funzionando e quindi possiamo passare al resto del glitch prendiamo nuovamente l'elicottero se abbiamo l'elicottero quello che cazzo avete voi e torniamo al nostro bunker ragazzi una volta tornati al bunker l'auto che noi abbiamo fuori, cioè la RH eh, retro custom prenderà immediatamente la targa della RH8 che abbiamo appena utilizzato ma adesso andiamo a vedere ragazzi qui non, mi si, non si vede molto bene perché non ho fatto in tempo a girare l'inquadratura però comunque sia si vede diciamo quindi a questo punto prendete la LG retro custom che avete lì fuori dentro il bunker e la mettete nel deposito veicolo personale vi dirà deposito veicoli personali pieno ovviamente perché? perché c'è una LG retro custom dentro che andrà a finire nella base operativa quindi a questo punto usciamo dal centro operativo mobile ragazzi e mettiamo l'auto fuori, nel parcheggino fuori dentro al bunker insomma per capirci usciamo dal bunker prendiamo nuovamente l'elicottero e ci dirigiamo nuovamente alla nostra base operativa questo è per fare eh, di continuo il glitch insomma no? per, eh, per duplicare auto a manetta, raffica insomma come volete voi una dietro l'altra lo dico in italiano così almeno se capiamo tutti quindi a sto punto rientrate nella vostra base operativa dove ovviamente dovrete avere delle LG RH8 da buttare oppure faggio qualcuno mi chiede ma è possibile farlo con i faggio ma io non capisco che cazzo che cambia usare il faggio o usare la RH8 anzi il faggio lo pagate pure certo se non siete iscritti al social e dovete pagare la RH8 85.000 o 95.000 meglio il faggio ovvio o meglio la rebel però comunque sia tra LGRH8 e faggio io preferisco quella gratis ragazzi cioè scusatemi eh. comunque sia va bene una volta rientrati nella vostra base operativa riprendete la vostra LGRH8 a basso costo come vedete ragazzi qui c'è l'auto che avevamo prima nel, nel nostro bunker adesso vi faccio vedere le targhe la targa è completamente diversa da quella che sta nel bunker quindi adesso prendiamo questa e premiamo acceleratore e subito immediatamente il telefono la freccia in alto per uscire il telefono ragazzi risaliamo sul nostro buzzard e ritorniamo nel bunker e quando saremo nel bunker ovviamente avremo clonato un'altra auto però adesso andiamo a vedere qui ragazzi sono riuscito a farvi vedere un pochino meglio eh, il cambiamento della targa proprio l'attimo in cui avviene il cambiamento della targa in pratica non appena voi salite sul vostro veicolo ragazzi il veicolo cambia targa perché è l'ultimo veicolo con cui siamo usciti guardate l avete visto anche prima si vedeva però si vedeva un po meno a questo punto salite un'altra volta nel vostro com mandate l'altra auto nella base operativa riuscite dal com lasciate l'auto fuori e ripetete il glitch via così una dietro l'altra ragazzi è abbastanza semplice come glitch è veramente facile facile questo lo possono fare sia gli utenti di xbox one ps4 eh, insomma per tutte le console c'era un bug prima che lo potevano fare solamente gli utenti di ps4 eh, invece adesso diciamo funziona per tutte le console quindi a questo punto io riprendo il Buzzard, non andrò a fare un'altra duplicazione, però vado a farvi vedere le auto che sono nella base operativa. Vi faccio vedere le auto giusto per farvi vedere che un'auto è nel bunker e due sono nella base operativa, ragazzi. Io penso che più semplice di così. Eh, non ce n'è Secondo me sto glitch spacca È uno di quelli Diciamo cazzuti che si può fare da soli Mi raccomando Fatelo in sessione privata Ancora che continuate a chiedere Me lo posso fare in pubblica Ma che cazzo ve frega te fa un glitch in pubblica Fatelo in privata I glitch si fanno in privata Così non c'avete nessuno che ve spacca il cazzo Ragazzi Questa è la data allora E qui ci sono le auto ragazzi. Un'altra cosa che vi chiedo raga, evitate veramente domande del cazzo, a me ne stressate proprio la minchia queste domande stupide, domande veramente idiote, idiote, non mi so a riferire a nessuno in particolare. Comunque detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.